Ben trovata Assessore. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito e andiamo a farvi ascoltare insieme all'Assessore in collegamento l'argomento che tratteremo con lei. Ho scelto Cusano. Si è concluso il censimento dei campi Rom realizzato dalla Polizia Locale, da cui emerge che ad oggi, nei nove villaggi attrezzati, la popolazione Rom è pari a 4.500 persone un dato certo su cui basare l'attività di programmazione. Assessore, allora come, come lei sa bene è un tema molto insomma, che colpisce molto l'opinione pubblica, soprattutto quella capitolina, eh, c'è questo dato a cui diciamo voi affidate poi come dire, i progetti futuri. È un dato su cui vi sentite sicuri, dovrebbero essere quindi 4.500 i rom che si trovano a Roma in questo momento, Assessore? Allora, sono 4.500 i rom censiti dalla polizia locale che si trovano nei villaggi, mm. e che sono appunto... Sotto eh, eh, certo la responsabilità di Roma Capitale, poi, come ben sappiamo, ci sono anche degli insediamenti abusivi, spontanei in, giri per la, in giro per la città. Certo. Chiaramente siamo partiti perché, guardi, quando siamo arrivati, appunto, non, non, non era più stato, tra l'altro, non era mai stato effettuato diciamo, un censimento in contemporanea in tutti i villaggi. Quindi, nel, in questo lavoro per fare ordine, siamo partiti proprio dal contare le persone che, sembra banale ma questo non c'era quindi un ringraziamento l'ha fatto la polizia locale che appunto in tempi rapidi ha ultimato questo lavoro per censire esattamente le persone, le persone. persone quindi sì. quando lei si è insediata questo dato non c'era non, non, era, non no, era possibile no. quindi, averlo siamo partiti da questo, poi lei come sa noi adesso stiamo eh, definendo il, il piano proprio che porti progressivamente al superamento dei campi perché sappiamo che questi sono luoghi, sono dei ghetti che negli anni sono stati creati e che hanno un effetto negativo sia sulle persone che vi abitano, perché nessuno di noi sarebbe lieto di essere relegato appunto in un unico posto dove poter vivere, sia per tutti i cittadini che abitano nelle zone limitrofe. Quindi il superamento dei campi è un obiettivo veramente da proseguire con grande determinazione. Assolutamente. Eh, che strategie adesso avete in mente, proprio una volta co con questo dato alla mano, con queste 4.500 persone da gestire? Assessore? Allora, innanzitutto, questo censimento è proprio il primo asco di una serie di atti successivi che noi andremo a compiere e, e per i quali abbiamo eh, diciamo, messo proprio dei paletti anche dal punto di vista degli atti che la Giunta ha prodotto perché siamo partiti appunto da una memoria di Giunta eh, del 18 novembre nel quale abbiamo già dato un'idea del percorso che intendevamo realizzare e quindi lo stato dell'arte in questo momento è esattamente questo, noi stiamo ultimando la stesura del piano e quando dico piano rispetto alla domanda che proponeva è il tenere insieme le dimensioni che noi sappiamo dobbiamo eh, tenere insieme questo è quello che ci dice la strategia nazionale, quello che ci dicono le migliori prassi europee, cioè dobbiamo tenere insieme la dimensione dell'abitare insieme a quella dell'istruzione, della salute e del lavoro. Sappiamo che queste eh, dimensioni devono essere prese in considerazione nella programmazione di breve e medio periodo. Dobbiamo tenere insieme la sostenibilità e qui sì, lo dico chiaramente, noi abbiamo adesso ho dato delle direttive su come utilizzare dei fondi che sono di fonte europea e che sono destinate a queste popolazioni, quindi non potrebbero essere utilizzati altrimenti. Quindi noi sperimenteremo a partire dal campo della Barbuta e della Monachina eh, il percorso appunto per il superamento dei campi. Quindi quello è un primo, sono dei primi luoghi sui quali interveniamo e, e sui quali mettiamo anche Diciamo alla prova eh, la nostra strategia. Poi c'è un lavoro parallelo chiaramente per tutti gli altri campi e lì, eh, anche, eh, è molto importante. Fin dall'inizio, dire che noi abbiamo eh, bloccato quello che potevamo bloccare dal punto di vista proprio della sospensione di alcuni bandi che erano già stati pubblicati dalla. E dalla gestione commissariale anche sì. proprio perché l'indirizzo adesso è un altro, è quello di non far permanere queste persone nei campi ma dare loro la possibilità di uscirne quindi abbiamo recuperato ulteriori risorse risorse destinate sempre a questa popolazione mm. per appunto e creare qualcosa di molto diverso, guardi qualche giorno fa il fatto che l'ANAC anche sta intervenendo rispetto al tema del, di dieci anni di progetti per la scolarizzazione, che cosa ecco, quindi... che cosa, perché questo è un rapporto proprio emerso nelle, nelle ultime ore, che cosa viene fuori da, pro, da queste guardi, attività da quello... di scolarizzazione secondo l'ANAC? Guardi... Quello diciamo, io, chiaramente noi abbiamo appreso dalla stampa, quindi le informazioni che certo. abbiamo sono quelle eh, della stampa. Sicuramente c'è un tema rispetto a, a un approfondimento di dieci anni. Dieci anni noi sappiamo che la vita <ride> è la vita per un bambino: dieci no? anni sì. di progetti di scolarizzazione. Quello che noi abbiamo trovato invece che possiamo eh, diciamo, dire chiaramente è l'inefficacia di questi progetti rispetto alla scolarizzazione dei bambini e poi anche dei ragazzi. Quindi è chiaro che bisogna fare qualcosa di totalmente diverso, quindi il modello sia dei polmini che vanno appunto a prendere questi bindi e questi nei campi, sia il fatto di avere delle, dei servizi che sono all'interno dei campi e delle associazioni che intervengono all'interno dei campi, tutto questo non ha funzionato negli anni, al di là degli altri aspetti che non sono di nostra competenza in questo momento. Noi dobbiamo vedere l'efficacia dell'intervento. I bambini di questi campi non vanno a scuola come dovrebbero, soprattutto anche dal punto di vista dei dati, vengono trattati in modo diverso, per cui ci sono dei dati magari relativi all'iscrizione, all alla frequenza, ma non agli esiti scolastici. Mm. Io lo dico sempre, cioè, questi bimbi dovrebbero essere trattati come tutti gli altri, dei nostri figli, noi oltre se vanno yeah. a scuola e ci preoccupiamo anche se vadano bene a scuola, banalmente. Questo per questi, i bambini di, campo, di questi campi non viene fatto. Questo per dire che noi invece intendiamo nelle azioni, che programmiamo per contrastare la dispersione scolastica di tutti i bambini, sia chi vive nei campi che vive fuori, inserire un'attenzione particolare anche a questi bambini rom, con il coinvolgimento anche delle famiglie, perché ovunque nel mondo sappiamo. È quello che, credo si che sia è fon fondamentale. Esempio. Guardi, noi abbiamo fatto mm. una scelta chiara, nel senso che stiamo elaborando adesso il piano, come mm. dicevo, e, e per seguire le, le indicazioni europee e in nazionali abbiamo coinvolto anche le associazioni che rappresentano queste popolazioni. Ma come l'abbiamo fatto? Proprio perché non potevamo pelare alcuna discriminazione nel, nel selezionare no? che, che, allora ci siamo affidati all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, che ha un albo delle associazioni che rappresentano i rom. Quindi in questo momento. Eh, siamo, abbiamo ricevuto commenti rispetto al piano da queste associazioni e stiamo ulteriormente incontrandole mm. perché questo piano deve essere la sintesi delle migliori prassi che noi possiamo mettere al servizio di questa popolazione e poi della cittadinanza. Beh, italiana, ci, vuole, perché... ci vuole la loro disponibilità ovviamente di genitori, di, di, di, di comunità, ci vuole credo anche la loro disponibilità, su questo farete anche voi un lavoro anche per quello di cui parlavamo prima, no? per uscire dalla questione Campi Rom e cercare di trovare una nuova, una nuova realtà eh, dove, dove inserirli in villaggi, adesso non so che nome sì, gli si darà, certo. però eh, voglio, mh, è, è in programma immagino di… di, di parlare con loro per cercare di capire se c'è disponibilità la a fare è questo questa. la novità è eh, diciamo, come per tutte le altre famiglie dialogare direttamente con le famiglie mm. in una, un percorso di legalità perché la legalità va data e va richiesta anche questo va detto, certo. chiaramente. Va detto chiaramente questo è un percorso è una, una grande scommessa per questa città però noi sappiamo anche che ci sono tante famiglie di questi campi che vorrebbero dare un futuro migliore ai loro figli questo lo sapete perché eh, ne avete parlato con loro, quindi è stato Siamo proprio. Siamo andati a visitare i campi, ah. abbiamo ricevuto le famiglie, c'è cioè un lavoro che viene fatto anche certo, certo. nel silenzio perché è molto importante, secondo me, cioè andare, come dire, comunicare i risultati, non tanto il lavoro. No, ma io sono, sono contento che si possa comunicare anche, come dire, un altro. Un altro pensiero, no? lei sa che il pensiero dominante rispetto ai Rom non è sicuramente portatore di un giudizio positivo da parte della cittadinanza italiana, e, e ovviamente questo anche per responsabilità eh, dei Rom. Un po' a volte per un pregiudizio, ma insomma, ne, nell'80% eh, nell diciamo dei casi anche per dei comportamenti non, non sempre esemplari eh, da parte della comunità Rom a Roma. Raccontare che però c'è la voglia. Eh, da parte di, di alcune famiglie, magari se questa voglia diviene contagiosa da parte di tutto di uscire da questa situazione di ghettizzazione, di devianza, soprattutto per i figli, per i bambini che a volte vediamo sulla metropolitana o in giro per strada e elemosinare insieme alle mamme. Eh, questo, questo a noi fa enormemente piacere. Che, che, che possa essere una persona, due persone, tre famiglie o cento famiglie è un racconto diverso che ci piace eh, dare in radio e ne siamo contenti per questo noi questa storia la seguiremo passo dopo passo se lei sarà d'accordo per quasi ad aggiornamento volentieri, continuo perché volentieri, vogliamo volentieri. anche raccontare come dire un'altra perché sarà importante non solo il dialogo con loro ma anche il dialogo con la cittadinanza romana per cercare non dico di, di venirci incontro ma di, di accettare poi le strategie del, del, comune, del comune di Roma eh, devo salutarla però le volevo chiedere una cosa importante in questo caso riguarda il mondo dell'adolescenza e delle famiglie in generale eh, voi, eh, lei è protagonista insieme al comune di un'iniziativa che riguarda i disturbi alimentari eh, assessore in che cosa consisterà insomma, questo, questo lavoro del Comune su questo tema? Sì, oggi è una giornata diciamo, dedicata proprio a un'attenzione rispetto ai disturbi alimentari, è un tema che molte famiglie conoscono. E perché appunto si trovano a viverlo nella propria famiglia, ma è un tema che non ha una grande visibilità pubblica. Quindi, oggi insieme ad ACE abbiamo deciso di partecipare ad una manifestazione, appunto, illuminando la fontana di Piazza Triusta per dare un segnale alla città, un tema sul quale torneremo a, ad occuparci. Ce ne stiamo occupando in particolare anche eh, relativamente al bando per la refezione scolastica, in cui appunto la questione delle. E intolleranze, dei disturbi alimentari deve essere tenuto in considerazione, questo è un impegno che vogliamo portare tutti i giorni avanti, oggi in particolare eh, lo facciamo appunto con un'azione per sensibilizzare la città anche rispetto a questa problematica. Bene, Assessore, allora la promessa di seguire dal punto di vista sociale, che è la cosa che a noi interessa di più, cioè ci interessa un po' tutto ovviamente perché da Roma si riparte da zero, però la questione sociale, anche dei cittadini romani, poi magari eh, ci organizziamo, un giorno parliamo anche della situazione sociale generale, della, della città, delle situazioni di indigenza e quello che si può fare, però anche la questione Roma vogliamo seguirla passo dopo passo, insomma il suo è un assessorato particolarmente importante e quindi ci farà piacere periodicamente disturbarla nel suo lavoro. Intanto grazie e buona giornata. Grazie, grazie a voi, buon lavoro.